Siamo qui a New York, sulla Fifth Avenue, e alle mie spalle c'è il Fladiron Building. Il suo nome prende spunto dalla sua forma, infatti Fladiron in inglese significa ferro da stiro. Per anni è stato uno degli edifici più alti di New York. 69 metri, 21 piani, e molti dubitavano che. Avesse resistito alle grandissime raffiche di vento che proprio in questo punto si concentrano per via della forma, ma a distanza di anni è ancora qui intatto.